Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video Bene, un po' di tempo fa avete visto un video natalizio eh, Circa due anni fa ho fatto il mio primo video sui tipi di persone Quest'oggi vi propongo un altro video sui tipi di persone Questa volta a Capodanno realizzato però in collaborazione con Martina del canale Mimi che sicuramente qualcuno di voi già seguirà sto uh, rigirando nuovamente questa intro perché rispetto alla prima che avevo girato non siamo più in due a collaborare ma in tre quindi questo video è eh, in collaborazione con sia Steffi Channel e sia Martina del canale Mimi. Vi lascio al video. Abbiamo deciso insieme alcuni tipi di persone e ciascuno vi farà vedere le proprie idee o meglio le cose che abbiamo pensato insieme ci siamo divisi. Io so quali farà ma non so come, quindi sono molto curioso. Iniziamo con il primo tipo che è quel tipo di persona che non può passare il capodanno senza ubriacarsi e quindi troviamo davanti tipo a una scena del genere, no? Ah, Avete da ridere, non si fa nemmeno divertire un po'. Eh, eh ovunque. Vabbè, scusate, bah, bah, scusate, vabbè, vai Auguri, yeeeh Poi c'è quel tipo che io ora si scherza Perché io sono il primo a non essere il per la perfezione canora Però c'è quel tipo che a capodanno a tutti i costi No? Si deve far vedere Io sono re, son re del karaoke, no? Però magari il modo di cantare Risulta essere una cosa del genere Light and you day, love my eyes, dear what love takes away of my heart. When I'm feeling, when I'm feeling, I can never be where my heart is from. vogliamo parlare poi dei piaccioni con le battute a effetto, no? come quando fate finta per un attimo che io sia in discoteca come quando sei in discoteca e succede tipo una cosa del genere Oh, oh, mi senti? Oh, ti volevo dire che comunque sei molto carina, eh. Molto carina comunque. Eh, pensavo, no? Siccome tanto è l'ultima notte dell'anno, è una notte speciale, no? Eh, <coughs> Siccome le cose che iniziano a non durano tutto l'anno, allora. Che ne diresti? di darmi un bel bacio di capodanno, eh? Ma anche no. Cosa ne dite poi dei pacchi dell'ultimo secondo? Quelli che prima ti fanno prenotare il tavolo, ti dicono che sì sì assolutamente vengo, tenetemi il posto, mi raccomando, e poi... Oh, sì, sì. San Francesco, guarda, niente, senti, no, no, lo so che siamo al 29, lo so, lo so perfettamente, però, io, guarda, proprio non, non posso venire, non posso venire, mi è venuta l'influenza di Capodanno, sì, sì. No, ti giuro, non me la sono inventata, veramente l'influenza di Capodanno, che sfiga, eh, che sfiga. Ciao, ciao, ciao. Ultimo tipo. Forse ad alcuni non farà ridere tanto e eh, in effetti è un'ironia un po' particolare, ma eh, è quello che ogni anno ripete sempre la stessa cosa e ti saluta così. Oh, allora ciao, eh, ciao, eh, ci sentiamo l'anno prossimo, eh, ciao, ciao. Bene ragazzi miei. Il video è finito, come che mi ero dimenticato di girare l'ultima parte, come noterete i capelli abbassati. Io vi invito a passare dai due canali che hanno collaborato assieme a me. Se siete nuovi qui, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao!